Parliamo della blockchain, la tecnologia più rivoluzionaria degli ultimi dieci anni, i bitcoin passano di lì e cambierà il mondo. È una specie di registro pubblico condiviso, criptato per validare le informazioni fra tutti gli utenti senza intermediari, si accede da internet e funziona così. Inserisco dati e documenti che si incatenano fra loro e coprono un blocco. Quando il blocco è pieno, si chiude con un lucchetto e la chiave viene inserita all'interno del blocco dopo e via così. E nessuno può modificarli perché devi avere la potenza di un computer 6.000 volte più potente dei 500 supercomputer oggi esistenti al mondo, quindi economicamente insostenibile. Immaginandola a regime significa che tutti, come per le email, devono possedere, diciamo così, un indirizzo blockchain per le transazioni bisognerà adottare la criptovaluta, esempio, pago le tasse per la nettezza urbana. Se vado nell'indirizzo sulla blockchain del mio comune e vado alla mia operazione, posso seguire in tempo reale dove vanno a finire i miei soldi. Nelle operazioni finanziarie le transazioni sono veloci ed elimina i costi di commissione. Nell'agroalimentare consente di seguire i passaggi di ogni singolo prodotto fino al consumatore finale. Nella sanità ogni cartella clinica può essere condivisa con qualunque medico ovunque nel mondo. I medicinali possono essere eh, tracciati e validati in ogni passaggio della distribuzione evitando le contraffazioni. Eh, in Danimarca IBM la sta sperimentando nel trasporto mercantile per velocizzare le decine di autorizzazioni. Insomma funziona da notaio senza avere i costi del notaio. Ma se modifico il mio dato, risulterà corrotto perché non posso modificare quello dell'intera catena. Per farlo, dovrò aprire un nuovo blocco e dire ieri ho scritto così, ma è cos'ha. Insomma, non si può mentire. Problema, ma se uno inserisce un dato falso all'origine? Insomma, ci sono problemi, criticità e punti deboli e servono norme che definiscono che cos'è la blockchain come inquadrare le criptovaluta e il grado di responsabilità di chi la utilizza. E bisogna fare in fretta perché non è più un gioco, la stanno sperimentando banche, imprese, governi e al momento la capitalizzazione di tutte le blockchain esistenti al mondo è di 250 miliardi di dollari ed è in continua crescita.